Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi è una lezione un po' particolare perché eh, dunque, vediamo se ritrovo il nome. Eh, modi, eh, Alessandro, Alessandro mi chiede, mi ha chiesto in uno dei video precedenti eh, la seguente eh, cosa: modi della tonalità maggiore e gli accordi che ne derivano e soprattutto a cosa servono e come utilizzare le sette scale. Allora Alessandro, qui bisogna eh, che mi prenda due lezioni di spazio eh, perché eh, non ce l'ho fatta a spiegare come volevo tutti questi argomenti nel mio libro di armonia eh, applicata eh, quindi figuriamoci se, se ci riesco in un video solo Allora, ecco, innanzitutto a me come sapete non piace farmi pubblicità eh, anche se in realtà dovrei <ride> però ecco in questo caso faccio un'eccezione e invito te invito tutti a dare un, almeno uno sguardo a questo manualone che ho fatto diciamo a, a inizio anno si chiama appunto Armonia eh, corso completo di armonia applicata per bassisti vi lascio il link dove io ho cercato proprio per risolvere dubbi che hanno tantissimi musicisti ho cercato di affrontare tutti gli argomenti, eh, no, tutti magari no, però quelli che più ci servono in, in molti generi musicali, eh, ho cercato di trattarli sia da un punto di vista appunto teorico, quindi capire tutti gli argomenti, ma anche eh, pratico, ovvero come utilizzare tutto quello che e avevo spiegato precedentemente quindi il primo consiglio è dare uno sguardo a questo manuale dove ci sono anche video allegati, dove ci sono basi, esempi, eccetera, eccetera eh, se fine anno sto eh, abbassando i prezzi e quindi si trova veramente a poco allora io devo partire per spiegarti a te e a tutti quelli che mi seguono eh, con la massima semplicità possibile questo argomento eh, devo partire da eh, diciamo la parte teorica e quindi devo girare lo schermo e farti vedere come eh, si armonizza una scala, quali sono gli accordi, che, eh, che si costruiscono sui vari gradi, e poi nella lezione successiva si va a mettere in pratica il tutto. Quindi giro lo schermo. Allora, eccoci qui. Ho fatto intanto un piccolo schemettino, diciamo. Allora, qui ho scritto la scala cromatica, ovvero quali sono le 12 note eh, in musica da quando c'è ovviamente il sistema temperato, quindi da quando è stato deciso che do diesis è uguale diciamo così <ride> a re bemolle, eccetera eccetera. Allora, quindi con i diesis abbiamo queste 12 note, do, do, diesis, re, diesis, mi, fa, fa, diesis, cromatica, nel senso che da questa nota a questa nota c'è un semitono, quindi riportato sul basso è un tasto, semplicemente, e qui abbiamo i bemolli. Allora, la formula per costruire la scala maggiore in tutte le tonalità è questa, tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono. Sarebbe a dire che se io Parto dal DO, andiamo qui, oddio che ho aperto, DO, prendo questa formula, faccio tono, quindi questo si è detto un semitono, quindi passo quella dopo, RE e mi segno RE, tono, dal RE, cioè RE diesis è un semitono, quindi il tono trovo sul MI, mi segno MI, semitono, dal MI a FA è un semitono, quindi ok, FA, poi il salto, fa, diesis, prendo il sol, eccetera, eccetera. E ho la mia scala maggiore di do. La riporto sul pentagramma. E come vedete non ci sono altre azioni. Quindi do, re, mi, fa, sol, la si, do. Ok, da questa scala, eh, io prendendo la prima, la terza e la quinta nota, Costruisco la mia triade, quindi prendo il Do, il Mi, mm. e il Sol. Aspetta, no, torno di qua, uh, se abbiamo detto Do, Mi, o oh, che mi va bene, e Sol. Questo si chiama? perché è composta da tre note maggiore perché dal Do al Mi ci sono quattro semitoni e come abbiamo già specificato nelle lezioni sull'intervallo eccetera quattro semitoni equivalgono a una terza maggiore quindi la quinta essendo giusta quindi non essendo eh, alterata è, eh, punto è giusta quindi la triade è maggiore. Quindi io sul primo grado della scala di Do maggiore ho una triade maggiore. Se prendo anche la settima, quindi torno alla mia scala, prendo la settima che è un Si naturale, eh, avrò queste note: C, Do, Mi, Sol, Si. E questa è una quadriade perché ci sono quattro note, e l'accordo si chiama do major 7, ovvero triade maggiore più settima maggiore, abbiamo già visto nelle lezioni intervalli che cos'è una settima maggiore. Allora, quindi abbiamo costruito la triade, la quadriade, sulla scala di Do maggiore allora, prendendo ora eh, la scala di Do e partendo eh, da tutte le altre note eh, utilizzando le stesse note della scala di Do vediamo cosa succede parto da Re Mi, Fa, So, La, Si, Do e Re è una poi parto da Mi Fa, Sol La si, Do, Re, Mi, due, parto dal fa, Re, Mi, eh, partito dal Sol, che mezzo cieco, perdonatemi. Poi abbiamo quella di Sol, si, ne. Do, Re, Mi quella di là e infine quella di sì abbiamo costruito in questo modo eh, le sette scale eh, derivate dalla scala maggiore di Do questa si chiama scala dorica di re, scala frigia di mi, scala lividia di fa, eccetera, eccetera. Questo però ci serve fino a un certo punto, ovvero io intanto posso eh, prendere la seconda scala, quindi il secondo grado, il re, e, e rifare lo stesso procedimento di prima, quindi prendere la prima terza e la quinta nota, quindi sono Re, Fa e La. Torno di qua. Re, Fa, La. Questa è una triade minore, perché da Re a Fa ci sono tre semitoni, quindi è una terza minore, quindi la triade è minore, la quinta è giusta. Se aggiungo la settima, io vado a vedere la mia scalettina, settima è un do, mi viene fuori queste note, la do quadriere. L'accordo eh, costruito è un re minore settima, perché abbiamo visto che la settima, quando dista un tono, da, dall'ottava, diciamo, da, quindi il Do dista un tono da Re, eh, è una settima minore. Quindi, ovvero, una triade minore più la settima minore. Se io faccio questo ragionamento anche sulla scala partendo da Mi, Fa, Sol, La e Si, armonizzo, la scala di Do maggiore eh, l'armonizzo a triadi e a quadriadi quindi capisco quali accordi ho sui vari gradi della scala facciamo ora però un ragionamento diverso allora, innanzitutto eh, se io prendo queste scale e le suono su, su un accordo di Do perché tanto le note sono sempre le solite non sentirò mai il colore di ogni scala quindi in realtà, ci sono eh, due modi per fare questa cosa. Eh, cancelliamo un attimo tutto. E scriviamo ora invece la scala di sol maggiore. Quindi metto un diesis, come avete visto, col circolo delle quinte si aggiunge un diesis. Sol, la, si, do, re, mi, fa diesis. E Sol, allora io posso fare lo stesso identico ragionamento di prima, quindi col solito diesis in chiave suonare le stesse note partendo da un grado diverso. Quindi vedrebbe La, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol mm. e La, eccetera, eccetera, e prendere prima, terza, quinta e segnarmi la triade poi con la settima e verrà fuori che su, sui sette gradi della scala per ogni scala maggiore avrò una triade maggiore sul primo grado una triade minore sul secondo, una triade minore sul terzo, una triade maggiore sul quarto e così via, sempre su tutte le scale e le quadriadi avrò un accordo major 7 sul primo grado un accordo minore settima sul secondo, un accordo minore settima sul terzo, un accordo maggiore settima sul quarto, un accordo di settima, poi vedremo sul quinto, un accordo minore settima sul sesto e un accordo semi diminuito sul settimo, vedremo anche questo poi con calma. Per sentire le scale modali, per sentire il colore di ogni scala modale, non basta fare... Questo giochino qui. Ma bisogna fare un'altra cosina simpatica. Allora, prendiamo ad esempio, parliamo di scala dorica. Abbiamo visto che si costruisce sul secondo grado. Quindi io, il re dorico, abbiamo detto che è composto da, con le stesse alterazioni nella scala di appartenenza, quindi quella di Do, quindi non ho alterazioni in questo caso. Mi segno un attimo accanto qual è la formula per questa scala. Quindi vedete ho tono semitono tono tono allora tono perché da re a mi c'è un tono, poi semitono perché da mi a fa c'è un semitono tono perché da fa al sol c'è un tono tono perché dal Sol alla c'è un tono qui sono scritto sono scordato un tono poi dal si al do c'è un semitono dal Do a N c'è un tono quindi questa è la formula per scriversi per tirare giù tutte le scale doriche Quindi, se io vado a prendermi ad esempio la scala dorica costruita sulla eh, scala maggiore di Sol, cioè derivata dalla scala maggiore di Sol, che abbiamo detto le note sono queste, seguendo questa formula, parto dall'A, secondo grado, e poi ho tono, quindi Si, sì, Semitono, Do tono re, tono mi, tono fa diesis, semitono sol, tono fa. E ho scala dorica di la e non più di re. Una volta fatto questo, questo ragionamento per tutte, eh, cioè su, su, su tutte le tonalità che vogliamo, quindi posso proseguire poi per quinte oppure, insomma, come preferite, a questo punto avrò capito quali accordi ho eh, sulla scala maggiore e soprattutto le scale modali non le vedrò più come un... diciamo, non sarò più costretto a vederle come una, eh, diciamo, derivante dalla scala maggiore. È sempre una scala che deriva da una scala maggiore, è vero, però le posso vedere come una cosa a sé stante. E soprattutto, questa scala dorica di là, per sentirne il colore, io non posso suonarla su un accordo, ad esempio, di sol maggiore, perché deriva dalla scala di sol, perché in quel modo semplicemente suono le stesse note, partendo da una nota diversa, ma il risultato, come dicevano i matematici, cambiando l'ordine degli addendi, com'era il risultato, e se invece io prendo, eh, costruiamo un attimo la scala di minore naturale, abbiamo detto eh, eh. cavolo scritto Eh, mi è partito ecco io se prendo invece la scala minore naturale di la metto un accordo la eh, min minore o minore settima, per esempio, e ci suono prima questa scala, e sento che colore ha, che, che sensazioni mi dà, e eccetera, eccetera, e provo piano piano a, a improvvisare qualche frase, eccetera. Dopodiché, sullo stesso accordo, sulla stessa base, sullo stesso tappeto, ci suono questa scala, e <coughs> avrò questa nota di quindi una sesta invece che minore maggiore ma la sonorità sarà completamente diversa sarà pur sempre eh, minore il senso della scala perché abbiamo una terza minore ma questa sesta maggiore cambierà totalmente il colore de della scala e di conseguenza anche il colore della nostra improvvisazione eccetera eccetera quindi secondo me questo è il ragionamento da fare per capire per comprendere come eh, suona una determinata scala, altrimenti, sì, ripeto, se prendiamo una scala di Do maggiore e poi ci suoniamo Re dorico, Mi frigio, Fa l'idio, eh, diciamo che cambia eh, l'ordine delle note, ma il colore cambia poco. Se invece io ragiono in questo modo, ho due scale completamente diverse sullo stesso accordo ed è qui che sento eh, come suona la scala d'orica, eccetera. Allora, per ora mi fermo qui perché non entro nel discorso musica-modale. Qui si sta parlando di scale modali. Eh, la musica modale, la composizione modale è un mondo ancora più complesso, un mondo ancora più, eh, ci vuole molto, molto, molto tempo per spiegarlo. E, insomma, ora non mi sento in grado, diciamo <ride> Ci ho provato con un libro, ripeto, ma con delle semplici lezioni è difficilissimo Allora, per ogni dubbio, per... se ho spiegato male qualcosa basta scrivermelo e Vi aspetto questa domenica alle 20.45 per la diretta Dove magari si può parlare anche di questi argomenti eh, e nella prossima lezione andremo a mettere in pratica quanto detto ci vediamo al prossimo video